Rock and roll, amici Metallari! Questo video è dedicato a voi! Dete addio alle baggianate da web 2.0! Eh! Potete dircelo che stavi facendo un video! Serve una mano! Ciao Scossini! Baci baci baci! Starei facendo un video per Metallari! Uh, interessante, ma forse un po' di nicchia. Non potremmo fare altro? E va bene. Challenge? challenge? Challenge! Jalapenos, amici del piccante. Avviso di non provarci a casa. Ma facciamo entrare il primo sfidante di questa challenge. Albain! Uh, una challenge sul piccante? Eh, non è che lo regga molto? Ah, per questo Scossa dice che vincere sarà una passeggiata. Ma no, Sì? Beh, vedremo. Ottimo. Vai a prendere un piatto, per favore? E la nostra seconda sfidante è... Scossa! Oh, i peperoncini? Eh, non li mangio mai! Ah, per questo Albin dice che vincerà ad occhi chiusi! Ah, eh, sì? Beh, vedremo! Chi ne mangerà di più in dieci secondi? Via il tempo! Mm. <sussurrug> <susurrug> Arrivo prima io! Oddio! Oh, tutto bene, ragazzi? Non mi sento più le labbra! Ho oh, il naso! Ho oh, gli occhi! Beh, il tempo è finito! E a vincere oggi è... Scossa! Wow, sette peperoncini! È un record? Sì, no, chi se Vuoi dire qualcosa ai tuoi fan? Mm -hmm. Serve latte. Come dici? La... la... latte. Ah, il latte aiuta, certo. Ne ho lasciato un cartone... da qualche parte nel labirinto. Dicevamo... Se vi è piaciuto questo video... Mm -hmm. Se vi è piaciuto questo video... Siete un po' cattivi. Per farvi perdonare iscrivetevi al